che è un autore ingiustamente dimenticato, Francesco Taranti era questo, questo baldusone di fino al 800, ma è un compaesano di stecchetti di Olimpo Guerreni, quindi di Santa Bella, ai confini con le valle di Comacchio, solo che uno nasce nel 1845 e l'altro nel 1870 e, a differenza di Stecchetti, che ha una vita regolare, figli, moglie, un impiego per tutta la vita, a parte l'unica cosa che fa di eccentrico, fa il cicloturista, che è uno dei primi cicloturisti d'Italia, fa tutto il giro del nuovo Italia col figlio, lui è un giramondo in tutti i sensi, sa otto dieci lingue, insegna, perché lui è un insegnante di matematica in realtà, viveva di quello, insegna in Svizzera, in Francia, in Germania e alla corte di Guglielmo II certo ad D'Aleve e scrive addirittura un trattato di algebra in tedesco che viene notato da un professore giapponese di Tokyo, che viene tradotto in giapponese per il liceo a Tokyo. E questo succede nel 1905, in la si sì. inizia la localizzazione di Proverso. In realtà cervello poteva avere questo talanti e ripeto, muore ehm, Purtroppo molto della sua produzione viene distrutta dalle guerre, tutte e due. Prima, prima della prima guerra perché lascia dei, dei documenti a casa di amici a Metz, in Alsazia, che viene bombardata dai tedeschi. Nella seconda guerra, quando ormai eh, il tramonto della sua vita era anche malato di cuore, e a Rimini era molto amico di Cesare Balmo, del Gerarch Cesare Balbo, che peraltro fa in modo di non fargli prendere la testa del Partito Fascista perché avevano una grande. E gli fa vedere questa casa, dove fa avere un po' di lavoro. Questa casa viene bombardata e lui prende altre cose anche lì. È veramente sfortunato, muore nell'ospizio del povero tra l'altro. Tuttavia, tutto questo eh, però, dopo aver tradotto Sei Canti della Divina Commedia. La cosa che ci interessa però della traduzione dei cani commedia, che sono stati anche fra l'altro sollecitati da un grande personaggio di Ravenna, che era il direttore della presenza, era Santi Moratori, non so cui sto parlando. Però ecco, la cosa che mi predicevo è che lui li traduce in senso idiomatico, cioè non fa una traduzione a scimmiesche, a paroline per parolina fanno tutti, come ci sono tutti quelli che avevano fatto il dialetto. La divina è tradotta in tutti i dialetti possibili e immaginabili, dal più piccolo al più conosciuto. Lui segue il eh, metodo sì. idiomatico che peraltro aveva già scelto, seguito, prima di lui, un secolo prima, un grande poeta milanese che era Carlo Porta. Carlo Porta è il primo che fa una produzione idiomatica in vera ovviamente. Lui ha cercato di fare lo stesso percorso per cui questo è la, il quinto carmiteo di due locali. Perciò, ovviamente, non vi è acquistato la vista con la vecchiaia. E' proprio Allora io comincio io, prima l'italiano. sì. Eh. Ok. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men occo cinghia, e tanto più dolore che punge a guaio. Da e scale scalè, in quel picciota, usvaste in zente della circonfarezza, e più svasò, e più la tretta brota. Stavvi Minos orribilmente, e ringhia. Esamina le colpe nell'imprata, giudica e manga secondo che appiglia. Ui, è Il là, che tenutiezza! Il peso è il pro, ve l'esito com'è. E con la coda ti dà la sua sentenza. Dico che quando l'anima malnata le viene dinanzi, tutta si confessa e quel conoscitore delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gravi vuol che giù sia messa. Per esempio, come la riconda l'inferno è? Bisogna una festa? Non può mica dire no. Io ho che sa che non la zetta, lui dà pena, dunque, lui per la vita. Non la coda, il ai dei per quattro scalette che di dire. Sempre, dinanzi a lui, ne stanno molte. Vanno a vicenda ciascuna a giudizio. Dicono e odono, e poi sono giù volte. Una da sempre un gran brè che va a partore a fare e so mi do il profondo sotto i oh, tu che vieni al doloroso ospizio! <ride> disse Minos a me quando mi dite lasciando l'atto di cotanto guarda con entri e di cui tu ti fide non ti inganni l'ampiezza dell'entrare educa Nino a lui perché pur gride non impedirlo suo fatale andare volsi così colà dove si vuote ciò che si vuole e' più non dimandare. E te! Asposto sempre che mi da fare la noi, ben desminos, si s'ascarsio, lasciando una seduta ne sastrae, o oh, vedo che mi da fare da eh? Che lo scrivo, lo scrivo, lo scrivo, lo scrivo, lo scrivo, lo scrivo, Oh, scrivo, lo scrivo, che scrivo, lo scrivo, lo scrivo, lo scrivo, lo scrivo, a scrivo, lo scrivo, lo è? Oh, il della penna e manga, testa scrivo, dove incominciano le dolenti note a farmi si sentire. Lo sono venuto là dove molto pianto mi percuote. Adesso mi ho proprio scelto il prendimento, ti fa di sé il cabello paura e peticheva tutti i sentimenti. Io venne in blocco d'ogni luce muto che mucchia come fa mar per tempesta se da contrari contrarimenti è combattuto. E poi arriva in una grotta tanto scura e la senta una come un calfaglion con tutte belle tira la grandura. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. La bufera, la volta sempre in tonda, la stravena che gli è cana, la risbato di nè e torrenta Quando giungono davanti alla ruina, qui vi le strida, il compianto, il lamento, bestemmia, qui vi la virtù divina. Quando gli in petto la gran frana e vuole di un pupilli di accidenti un del che il set là la luna. Intesi che, così fatto tormento, emmo dannati i peccatori carnali che la ragione sommettono al pavento. Purtroppo, a che posti la zezza era da <susurra> nè faceva che boccano, che parla l'amore gli ha sentimenti. E come gli stornei ne portano l'ali nel freddo tempo la schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, nonché li posa, ma di minor pena. E come tu, stumi, un bel po' un gran brecchi che fa un vintai, in modo che cunevati in tenute, li stesso, cioè io in mezzo a tutti i guai, al vanquai la interreculi turmetta, sa la speranza che si ossa fermare mai. E come i gru van cantando vai facendo in aere di sé in lunga riga, così vidi io venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga, perché dissi, maestro, che sono quelle genti che laura nera si castiga. E come il blu calzì calzlamata e fila al va calpera dureri gli stessi avesse fra la turmetta dagli ombra dalla bulla trasporteri da te che mi ha Ma chi eri quelli che gli è della tempesta a la prima di coloro di cui non avevo messo tu vuoi sapere? mi disse quelli che lotta. Fu imperatrice di molte favole. La prima trattò Calvarginelli, un desse di padrò. Lei era una signora, la fa un'imperatrice dal più bello. Un vizio di lussuria, così rotta, che l'idito fe licito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E la faceva l'est, la dove incura in modo che tutta la donna che gli amare al posto fei al cuore da qualunque ora e l'essere se di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa tenne la terra che il soldano corregge la scena semiramide e a di sé che ne sottetna fa una gran uh, suvrana. Uh, suvrana. e poi dopo l'ha finita la mazzetta L'altra è colei che s'ancise in amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatra, lussuriosa. Cleetra, che parenea la scalmone, la voce morì e ancora la fa pena, ed eccola Cleopatra, buona leone. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse e vedi il grande Achille che con amone alla fine combattesse. Guardate mi della bella lena, che la coscienza troia, e pucchi l'eco è il parco del sena. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi al dito, camor di nostra vita, di partita, Guarda figli! Guarda, ma scendi, e temi che troppo mi avrebbe acquisto in clametti, e mi te la pelle, o tre e quattro. Poscia che il mio dottore vinto, lo mal, le donne antiche, e i cavalieri, e tali giunse, e fui quasi smarrito. Se tu comar contento a te, che lei mi la sarebbe una gran noia, un verso, un sguascio, esclusi, un sguignamento. I cominciai, poeta volontieri, parlerei a quei due che insieme vanno e paio sia al vento esser leggeri. Ma il principio è, a tre pura mezza voglia scorra con chi è piacendo in sé e li in zia come una foia. E devi a me, vedrai quando saranno più presso a noi e tu a loro li priega. Per quello amore che immena, ed egli verranno. E lo fa Zè. Aspetta chi sei a Zè e pur in questo si può fare un met e sta sicuro che pucci possa venti Sì, tosto come il vento a noi di piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlare, salti non niega. Appena in qua, tutto è in venta adesso. Non mi una parola, su un'è dal vuoto un quei t'impe di mare. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, begnon per l'aere, dal voler portate, cotali uscir, della schiera venido, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. E come oh un percume becco al vola, senza calbata gli eli, direi di come si può, lo colpa non ma sola, gli stessi d'uglia abbandonesso sì, a nel partir negra come fomo, come sarebbe spato un grande impegno. O animale grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che teniemmo il mondo di sanguigno. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Ascolta, che è lunga un galantone. E vieni qua a trovare il tuo cuore in questa caverna scura, se, se fosse un ascoltere del nostro Signore, al progresso che di deve da sapere che c'è una persona al cuore. Di quel che udire che padre ti piace, noi udiremo e parleremo a lui, mentre che il vento, come fa, ci tace. Ma è quel che accardì che mi oh sì, appunto a poter parlare di lì, in sto che vedo, non bisogna. Siede la terra dove nata fui, su la marina dove il po' discende, per aver pace con seguaci sui. Me a a terra, il i latri fiumi, chi va verso la mare tra i paciunghi, e non a stasera in fassa alla schiuma. Amor che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mare. L'amor, che come la paia già ne fu, l'infiammese pucchi quei mesi esecuori e ne ha caschepa sgressi tutti gli stessi dubbi. L'amor cannullo amato, amata e donna, mi prese del costume piacersi forte che, come vedi, ancora non m'abbandona. E quindi tre incontri con l'amor l'andrà la l'uomo Mostra un anno in perdita e chiesto di una Madonna e un Signore. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi la vita ci spense. Queste parole da loro ci fu il L'amore L'amore stile insomma in ospedere. Parò che mi dica che siamo a sé, diventa me chi leva l'inferno a te. Quando io intesi quell'anime offense chi ne ha il viso? E tanto gli temi basso finché il poeta mi disse, che pensi? Non si te mascolo a sé, sbagliò. Guarda la zonte fonte, si che va sei un ferro. Quando risposi, cominciai lo lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio, meno no, costoro al doloroso passo. Allora io spondi, Come un po' di muovo, quanta illusione, ma quanta poesia è un dusetto a du in steparonte. Poi mi riposo a loro e parlai io e cominciai Francesca i tuoi martiri a lacrimarmi fanno tristo e pio e tu avanti te diretti verso di e principiè Francesca, Francesca ad garantesco che spies di stessi sia quel di me ma dimmi al tempo dei dolci sospiri a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri. Ma dico un po' che il quale è la capace e fomo proprio per perfettamente che ha di un zaretto ma di un E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e ciò salto, dottore. Da più che non sgresti posso capire che te l'andesso di cortezie bei con gente come un'infelicità ma se a conoscere la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto